Evidentemente sarà un premio di consolazione, evidentemente hanno perso e quindi hanno deciso di non rispettare gli impegni elettorali. E questa è una cosa che un po' mi dà fastidio. Per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali, per quanto riguarda la Lombardia è una bugia, in altre regioni funziona, da noi no. Perché? Per spiegarvelo, prevede il testo della riforma che l'emolumento del consigliere regionale possa essere quanto massimo quanto quello del sindaco del capoluogo di regione, nella fattispecie il sindaco di Milano Sala. I consiglieri regionali attualmente prendono 6.300 euro l'ordi, il sindaco di Milano ne prende più di 8.000 l'ordi. Questo è per farvi capire che è una presa per i fondelli. Poi è chiaramente, non è in tutte le regioni funziona così. Il giochino dove sta in piedi? Sta in piedi sul fatto che i consiglieri regionali prendono anche un forte rimborso spese forfettarie esentasse. Nello specifico, io prendo 4.000 euro al mese netti tassati e 4.000 euro cioè, sui quali ho già pagato le tasse 6.300 euro lordi e 4.200 euro e 200 per rimborsi spese forfettarie esentasse quindi è qui il giochino ma per darvi ancora più cioè, veramente contezza del fatto che non serviva una legge la, la 174 del 2012 di monti che probabilmente il senatore ha anche votato imponeva indirettamente un taglio degli stipendi dei consiglieri regionali senza una riforma costituzionale perché diceva o oh, tu consigliere regionale Adatti il tuo, ehm, il tuo stipendio a questo tetto massimo che devi rispettare di 11.000 erotti oppure noi ti tagliamo i trasferimenti per la regione, per cui quasi tutti i consigli regionali si sono adeguati a questa legge. Fine. Tagli dei costi delle regioni ulteriori. Io vado in giro per la città e mi trovo i cartelloni che mi dicono: Vuoi tagliare i costi delle regioni? Beh, io mi sono candidato con questo impegno, figuratevi se non sono favorevole, no? Se dovessi leggere semplicemente il quesito referendario e, quegli articoli e quei cartelloni, voterei sì. Sorvolando su chi paga quei cartelloni, perché poi alla fine paga sempre il pantalone: cosa succederà? Che quei famosi rimborsi di cui vi ho parlato prima, quelli delle mutande verdi di cota, che tra l'altro è stato assolto, piuttosto che. Perché sai era... quanto sono poco leghista? Ah, però perché le Perché. Verdi di Cota la magistratura ah, non ha condannato. Però, vabbè, non è che ha condannato. Non esistevano Io vi faccio eh, un esempio: eh, in Regione Lombardia. Eh io cosa Cota? sto dicendo? <ride> Ad esempio, in Regione Lombardia, quando si diceva che si erano comprati la Nutella, anch'io da fuori vedevo la Nutella, in verità è perché in uno Sonsrino c'è scritto uno Nutella che non ha piadina la Nutella, per dirvi. Quindi anche lì sulla comunicazione dovremmo fare, o sull'informazione in Italia dovremmo fare un incontroparte. Però. Tornando a noi, quei soldi che prima venivano utilizzati in questo modo, oggi tutti hanno paura di utilizzarlo proprio perché sanno che c'è il controllo della Corte dei Conti. Ma noi oggi quei soldi li utilizziamo che cosa? Per comprare i computer che utilizziamo, la carta, pagare la nostra quota parte delle spese telefoniche del, del pirellone, pagare la luce, quindi queste spese. Quando passerà la riforma non penserete mica che noi non stamperemo più non utilizzeremo più computer, non avremo più la luce in ufficio, semplicemente non saranno più direttamente i gruppi politici a pagarli, ma saranno i consigli regionali, perché noi abbiamo già fatto delle modifiche di legge che tutelano proprio su quell'aspetto, per esempio noi abbiamo 56.000 euro, 56 euro annui da utilizzare per il personale, in alcune regioni questi soldi vanno direttamente al gruppo politico come trasferimento che poi li paga. In regione Lombardia i dipendenti noi li assumiamo per mandato fiduciario direttamente dal Consiglio regionale. Quindi tutto questo non inciderà sulla situazione attuale. Per questo io ritengo che sia una truffa quel quesito. Perché ti dicono una cosa, e in verità poi i risultati non sono gli stessi. E la colpa di tutto ciò è nostra del Movimento 5 Stelle, che non essendo esperti e scafati, non abbiamo capito che era necessario emendare anche il titolo della legge, non abbiamo capito che era fondamentale raccogliere le firme per chiedere il referendum prima degli altri chiedendo come era già successo in passato che si votasse sugli articoli, siamo stati inesperti e ne abbiamo pagato il conto, perché adesso troveremo un quesito che visto solamente così ci impone di votare sì, motivo per il quale noi cerchiamo di andare in giro a far capire che è una truffa, è un po' come se mi chiedessero Buffagni vuoi perdere 10 kg? Io gli direi subito sì, poi mi tagliano un braccio. Allora se io sapessi in anticipo qual è la fregatura, probabilmente non cascherei rispetto al titolo, a questo spot pubblicitario che viene fatto su un quesito. Che ripeto è legittimo, indipendentemente dai ricorsi di Unida, è, rispetto, è pieno rispetto delle regole delle leggi italiane, è semplicemente una mossa intelligente e furba di chi conoscendo con tre anni d'anticipo com'era il meccanismo, ha giocato d'anticipo. Quindi... Questo ci tengo a dirlo in maniera molto imparziale, perché alla fine è, è un dato di fatto. È stato... sì, mh, sì, ma non è un problema, adesso siamo sul, sulla conclusione. Domande? Ehm, comincio io con due domande, di argomenti che abbiamo solo tangenzialmente toccato, ma eh, che vorrei sottoporvi con più carezza. Una è, in cosa consiste la competenza dello Stato di definire i costi standard, sempre relativamente ai costi? E l'altra è una cosa che mi ha colpito quando l'ho sentito ma non ho ancora ben capito eh, di cosa si tratti cos'è lo statuto d'opposizione dell'opposizione che viene eh, messo da questa nuova riforma viene presentata da questa nuova riforma ma lo statuto dell'opposizione è eh, una, anche questa è una cosa di cui dis si discute da tempo cioè di prevedere che nei regolamenti parlamentari venga stabilito con maggiore chiarezza rispetto a quello che c'è oggi e che c'è in altri parlamenti per prassi o per costituzione il ruolo dell'opposizione dell per esempio adesso nelle camere è previsto che ci sia una parte di iniziativa legislativa che sia appannaggio dei gruppi di opposizione quindi l'idea è che sia necessario una codificazione più efficace della, delle prerogative dei gruppi di opposizione, sempre perché ovviamente bisogna avere in mente soprattutto eh, le opposizioni piuttosto che le maggioranze e quindi dare garanzia che anche le minoranze parlamentari abbiano una eh, parlamentare, non che oggi non ce l'abbiano, ma è evidente che c'è la necessità di c'è la necessità di eh, codificare meglio questa cosa sui costi standard quello che è successo in questi giorni con la Maddia eh, ci aiuta no? cioè se tu non hai una previsione costituzionale come abbiamo inserito noi che preveda che lo Stato possa eh, dire per esempio nella sanità che le regioni devono eh, rifarsi a dei costi standard cioè uguali per tutto, la famosa siringa, per capirci, il famoso costo della siringa, per, per, devono essere uguali in tutto, il, eh, in tutto il paese, la riforma della legge Madia, inter, la, la legge Madia interveniva in questo e eh, la Regione Veneto, credo, comunque, si è opposta alla, alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto, eh, sì, ha costituzione vigente, lo Stato non può sentire, senza il consenso di tutte le regioni, definire delle norme per i costi standard. Questo è uno degli elementi che ci aiuta a capire perché, dal nostro punto di vista, la nuova Costituzione garantisce un migliore equilibrio tra potere centrale e potere regionale, nel senso che ad esempio i costi standard, secondo me è una norma abbastanza senza, un principio abbastanza sensato, oggi non lo può imporre delle regole per avere i costi standard, se non con l'accordo di tutte le 20 regioni. Questa parte viene data al legislatore, al legislatore centrale. Molto, molto da aggiungere, nel senso che sui costi standard la teoria, la teoria che non troverete nella costituzione i costi standard eh, la teoria è bellissima poi però l'attuazione non è semplice, quindi indipendentemente da chi governerà perché non, non dobbiamo dimenticarci che poi abbiamo realtà diverse su tutto eh, l'arco territoriale, abbiamo delle difficoltà diverse, problematiche diverse a seconda delle varie zone e quindi voi immaginate che eh, un costo della siringa, Il problema della siringa in Sicilia non è solamente che costa di più perché, e lo dice un 5 stelle, c'è il problema che ci rubano e quant'altro, ma il problema è anche che hanno accumulato negli anni tantissimi ritardi di pagamento che comportano per chi è il fornitore dei costi finanziari molto più alti che attendere chi vende e fa l'offerta oggettivamente in globa. Quindi è un problema molto complicato da realizzare che è un obiettivo di livello costituzionale che condividiamo e che andrà negli anni raggiunto, proprio perché siccome tutti i territori non sono uguali e tutte le regioni non sono uguali, forse sarebbe stato più utile per il Paese investire su un federalismo differenziato vero e non andare a depotenziare il 116,3 che praticamente ti toglie indirettamente avendo centralizzato delle competenze la possibilità di avere più risorse e competenze per i territori che magari riescono a gestirli meglio e meno per chi le gestisce peggio, cioè oggettivamente in un'ottica federale, di uno stato federale come quello che ho in mente io, che sogno io personalmente, avere comportamenti diversi, con territori diversi, è un po' come a scuola, quando tu hai un bambino che è più bravo e uno che magari è meno bravo, non puoi applicare lo stesso tipo di didattica, no? adesso esaspero il concetto. Quindi sicuramente è un principio che, che, che è positivo che sia stato inserito in Costituzione. L'applicazione richiederà, secondo me, tanti anni anche solo per andare a un regime eh, minimo. Per quanto riguarda lo statuto delle, delle opposizioni sinceramente io non conosco come è regolamentato a livello Camera e Senato, io so che in Regione Lombardia c'è la possibilità per le minoranze di avere un X numero di provvedimenti da portare in discussione, l'unica cosa che fa sorridere è che il regolamento delle opposizioni lo verrà votato comunque con una maggioranza che deciderà cosa, cosa prevedere, quindi mi auguro perlomeno che quando si andrà a discutere questo tipo di, di provvedimento ci sia eh, un'ampia condivisione affinché non, eh, non ci sia sempre... La situazione nella quale chi oggi è in maggioranza vuole assolutamente prevaricare chi è in opposizione e viceversa, perché poi magari è una ruota che gira. Ecco. Beh, siccome è una ruota che gira, anche chi è in maggioranza Ma lo fa nella auguro, previsione. Ho detto mi auguro no, che dico, che fa ho detto, di essere all'opposizione. Abbiamo delle domande? No, perché entra nella registrazione quindi. Allora, la mia domanda era, diciamo, in due punti. Allora, il primo punto è, abbiamo parlato di 252 leggi eh, elaborate, che con il nuovo, con la nuova riforma, eh, di cui con la nuova riforma una decina sarebbero andate a ping pong, che invece interessa tutte le leggi eh, attuali. Di queste 252 però mi risulta che eh, solo una cinquantina abbiano fatto più di un passaggio 200 quindi siano eh, passate direttamente Camera Senato, per cui mh, la portata diciamo, è abbastanza limitata se poi la caliamo in quello che è la, la realtà della cosa. Seconda cosa invece, eh, una, una, un appunto non, era, eh, non è stato pensato di mettere un um, riferimento al um, pareggio di bilancio che comunque è abbastanza cioè c ha, c ha, forse anche il governo Monti del 2013, dicembre 2013 ha inserito la norma costituzionalmente. Eh, vedendo come stanno andando le cose, non era ragionabile eh, rivedere un attimino questo vincolo? Eh sì. Ne prendiamo più di una e poi se sì, va bene eh, la discutiamo. Io ne avrei alcune, faccio... brutalizzo Prego. le domande per, Mi si per... Non faccio le premesse perché si diventa a lungo. Eccetera. Spero che se la consulta dovesse in qualche modo bocciare la, quella che i giornali chiamano impropriamente l'italicum, legge truffa 2002, questo che deve essere chiamato. Vabbè, nessuno eh, definisca burocrazia l'atto della consulta come invece abbiamo dovuto assistere oggi. Però io volevo fare alcune, un paio di domande. Il, esiste in nella nuova uh, ipotesi di Costituzione la messa in stato d'accusa del Presidente della, della Repubblica? La domanda. Se esiste, è un meccanismo tale per cui un solo partito, se passa la legge truffa, può mettere in stato d'accusa il Presidente eh, della Repubblica? La sarebbe una cosa in cui l'elemento di garanzia del Presidente della Repubblica, la funzione di, gar di eh, garante del Presidente della Repubblica verrebbe eh, fortemente eh, penalizzato. L'altra cosa eh, è un rettaggio del passato, evidentemente quella cosa che continuiamo a chiamare senatori a vita. Ma che ci azzecca Il, fra, eh, in, una, in un istituto? che dovrebbe rappresentare le autonomie, rappresentare i territori, cinque nominati eh, in base alla, al loro prestigio, al lustro che hanno dato. C'è una contraddizione fra le funzioni dell'immagine del vecchio senatore a vita, che aveva un senso nel vecchio senato, e fra invece un'istituzione eh, nuova, nelle cioè a me non piace io... Appartengo ad una scuola di pensiero, eh, qui ci venia citato Spadolini. Ma a quei tempi c'erano altri che proponevano delle riforme costituzionali. Io seguivo quelli che una sola assemblea nazionale di 400 deputati e tutto il resto, eh, come dire, però, anche questa fu strana funzione dei cosiddetti, cioè impropriamente detti, senatori a vita non ci azzecca con quel che viene pensato il Senato adesso grazie mille no. se ne sono altre partiamo da queste allora prego grazie eh... allora sul <susurra> messa stato in accusa del presidente ho dovuto leggere perché giuro che non me lo ricordavo e vedo che è identico quindi non è, non è cambiato nulla e servirà appunto eh, in tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. Quindi. Sì, sì, no, ho capito. Io ho però mh, sarei falso a dire che non che la sapevo e me la ricordavo. Cioè ho dovuto cercare e, ripeto, in teoria poi lì si potrebbe discutere sul fatto che è per alto tradimento per attentato alla Costituzione. Quindi sta alla buona volontà del, del Parlamento. Ripeto. È chiaro che non possiamo scindere la riforma costituzionale dall'Italico, motivo per il quale io ho dato un parere sull'articolo in cui si parla della nomina del Presidente della Repubblica, che però mi mette un po' meno tranquillo in abbinato alla legge elettorale. Eh, però questa è una valutazione soggettiva di ciascuno di noi, motivo per il quale appunto viene data l'opportunità di votare. Eh, non nascondo però che questo tipo di problema che lei ha sollevato evidentemente è un problema che non dipende dall'esito di questa riforma, ma dalla legge elettorale al quale tra l'altro io manco avevo pensato, quindi non, non, non mi ero neanche posto il problema, sinceramente. Gli altri quesiti mi sembrano più per il senatore, quelli relativi al... Sulla sua posizione, sulla sua visione, eh, io non mi esprimo, perché eh, è fuori dal mio campo d'azione odierno. E merito... Sì, sì, no, infatti, eh, rispetto al tema di oggi apriremo un altro dibattito. Sulle altre domande credo che sia più corretto che risponda il senatore, dato che i, i dati li ha, fatti lui, li ha dati lui e quindi io darei sicuramente la risposta sbagliata sul numero delle, sì. Ma, sul allora, numero delle leggi no, sulle leggi eh, sulle leggi ping pong eh, intendiamoci non è che c'è un, un problema in assoluto perché eh, una legge che a me stava a cuore magari ad altri no comunque per me è una delle leggi più importanti passate in questa legislatura su cui c'è eh, stato poi un investimento del governo, era meglio no, non avere il governo in campo in una legge di questo tipo, sì, però è stato bene che il governo a un certo punto si sia messo in gioco. Cioè la legge sulle unioni civili, per esempio, è, è una legge che rischiava nel passaggio da una Camera all'altra eh, se a un certo punto non, non si fosse messo il governo che rischiava di non passare. Nella legislatura precedente c'era la legge sulla equiparazione giuridica dei figli nati dentro e fuori il matrimonio, che c'è solo dal 2012 in Italia. E siamo stati lì lì perché con un'ultima modifica la volevano fare tornare al Senato e non se ne sarebbe fatto nulla. Quindi adesso io questo dato specifico non lo conosco di, di quante siano, mi sembra strano che siano così poche quelle che hanno fatto solo Camera e Senato, ci cioè avranno fatto almeno una, due, tre come minimo, perché è difficile che vengano che una Camera, tranne quelle con la fiducia naturalmente. Eh, però cioè, non è un valore assoluto però se tu, uno mi chiede ma è bene mantenere il fatto che tutte le leggi debbano essere votate identicamente da, dalle due camere come hanno previsto i costituzionalisti nel 46-48 per evitare che ci fosse troppo potere io dico no oggi serve che sia una camera sola a fare le leggi, eh, le, a fare le leggi principali eh, sul pareggio di bilancio io che ho votato a favore dell'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e che penso che debba rimanere perché se noi vogliamo dire che il problema dell'Italia è che dobbiamo fare più deficit senza regole così staremo tutti meglio, io non ci credo. Però dobbiamo ricordarci che la legge sul pareggio di bilancio che c'è nella Costituzione è stata fatta in modo un minimo intelligente. Per cui cosa, cosa ha implicato in questi anni aver messo in Costituzione la legge sul pareggio di bilancio? Che due volte all'anno nell'assestamento di bilancio, insomma per capirci, semplificare, c'è bisogno di un voto a maggioranza assoluta, cioè la maggioranza dei membri delle due Camere, che dice come prevede la Costituzione, che se ci sono problemi per la congiuntura economica o per eventi straordinari si può derogare al pareggio di bilancio. Quindi non è una cosa rigida, tant'è che, come è noto, non c'è mai stato un pareggio di bilancio in questi anni. Però abbiamo l'obbligo, essendo peraltro un Paese indebitato, eccetera, eccetera, a motivare con un voto perché deroghiamo dalla previsione costituzionale. A me va bene così, cioè se anche lo togliessimo nei fatti non cambierebbe niente, però io temo che eh, qualcuno potrebbe pensare che allora si può spendere quanto si vuole, eccetera. Quindi beh, questo era solo per, per specificare, no? che, che non è stata modificata, ma la legge attuale ha una flessibilità, eh, ha una flessibilità eh, vera. Eh, sui senatori a vita... Eh, cioè che non ci sono più e sono sostituiti dai senatori a tempo Ma, sai nel senato che ha prevalentemente ovviamente al 95% il connotato di eh, Camera delle, de, si è scelto seguendo una tradizione che è italiana e poco più di mantenere quel tipo di nomine da parte del Presidente della Repubblica che però non è il partito del Presidente della Repubblica perché eh, a, meno che muoiano, cioè, a meno che vengano nominati tutti e eh, muoiano tutti i senatori a vita attuali, insomma ci sarà un'alternanza. Un si potevano togliere, forse sì, forse no, eh, poi alla fine si, si fa i eh, conti con la storia, e era una prerogativa del Capo dello Stato quella di nominare dei senatori, per rispetto del Capo dello Stato che ha, le assemblee che hanno modificato la Costituzione non sono intervenute togliendo una prerogativa che il Capo dello Stato ha, succede così, io non lo trovo scandaloso, e dipende dalle nomine che vengono fatte, poi avere... Eh, puoi avere personalità di, di, di, di grande qualità eccetera oppure no ma insomma non, non lo trovo così, così complicato però ripeto noi avremmo dovuto intervenire togliendo una prerogativa all'attuale capo dello Stato eccetera. Eh, sul fronte dell'impeachment però dobbiamo chiarirci cioè, io non è che non ho votato l'italicum per eh, de, de, disciplina di, di maggioranza per me la legge elettorale migliore è quella dei collegi e tra quelle che abbiamo visto negli ultimi dopo il proporzionale puro con le preferenze era il mattarello, mi avrei tolto e a suo tempo proposi un referendum con altri per togliere la quota proporzionale, avere solo eletti nel collegio. Però ciò detto, il fatto di avere una maggioranza di 340 che è esattamente come quella che c'è da quando c'è la, la legge elettorale attuale, non è che è la fine della democrazia. Primo perché con i collegi puoi avere una maggioranza più ampia, come è successo, di 340 alla Camera. Perché se vai al voto con i collegi all'inglese per capirci puoi avere, come è successo, una maggioranza anche più ampia. Per cui la legge attuale e anche l'Italia, comunque pure verrà cambiato, speriamo non peggiorato, prevede una maggioranza fissa di 340. 340 significa che se 25 del tuo partito, che per fortuna, dico io, non hanno il vincolo di mandato, decidono di contrastare una decisione che tu capo del partito prendi perché sei impazzito, la maggioranza la perdi in un attimo come è successo a Berlusconi nella legislatura precedente. Per lì, erano coalizioni ma la maggioranza era sempre quella. Ciò detto, se a questo aggiungiamo il fatto che in Senato comunque hai una composizione anche se i 5 Stelle fanno il 90%, avranno meno del 90% del Senato anche se fanno il 90% in tutte, le, in tutte le regioni, perché nelle regioni piccole devi comunque garantire uno della maggioranza, uno dell'opposizione. Rispetto all'impeachment, e chiudo, la maggio, che tenendo l'italicum la norma resta uguale, la praticabilità per il cattivone della maggioranza diminuisce rispetto alla norma attuale. Questo ci dice... L'aritmetica, perché i 340 sono esattamente la maggioranza che hai oggi, anzi oggi se tu avessi il 90% in tutte le regioni avresti nel Senato attuale una maggioranza più grossa. Quindi domani la composizione del Senato rispetto a questo tipo di temi garantisce molto di più. Uh, prima di far rispondere uh, l'assessore il, il consigliere regionale, scusami, uh, sull'elemento del pregio di bilancio volevo prendere qualche altra domanda, se c'è, così gli facciamo rispondere uh, Bene, più domande. Un al voto e, e abbiamo stremato C'è qualche altra domanda? Allora, grazie, Beh, la mia più che una domanda eh, specifica è una considerazione sull'appuntamento di oggi, io vorrei veramente ringraziare il gruppo che ha organizzato, oltretutto essendo giovane e, e, è ancora più meritevole, ancora più onore a questa cosa qua, noi avevamo bisogno di questa opportunità di formazione, noi siamo abitati a rischiamazzi ormai, invece oggi veramente devo ringraziare i due rappresentanti di 5 Stelle e di Celta Civico del Governo. Per aver veramente esposto in modo sereno, tranquillo, pacato, quel che è un momento di formazione importante per il cittadino e soprattutto per, i, per le giovani generazioni. Per quanto riguarda la Costituzione io ritengo che ogni Costituzione è bella, è efficiente, è buona e qui mi collego a quanto diceva il rappresentante di Cinque Stelle all'inizio se il profilo del politico è alto. Altrimenti veramente cadiamo sempre nel ridicolo che la colpa è, come per quanto riguarda la prima repubblica, la colpa era dei partiti e non delle persone, poi i politici ce li ritroviamo nella seconda repubblica, gli stessi identici che erano poi i rappresentanti dei partiti. Sono spariti i partiti ma sono rimasti le persone. Per cui ecco, dico veramente il profilo del politico se aumenta, se abbiamo un buon profilo, ogni Costituzione sicuramente sarà custodita e bene interpretata. Grazie. Grazie mille all'intervento Volevo chiedere una cosa a Buffani. Eh, perché, da quello che ho capito, ritiene che questa riforma è meno garantista dell'attuale dell Stato della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda il Senato? Perché, nell'esempio che lei faceva prima precedente, nel caso un partito avesse il 90% dei voti, sarebbe più difficile introdurre modifiche in Costituzione, proprio perché la composizione del, del Senato dà altre garanzie che sono, vabbè, che dipendono dalla distribuzione dei ruoli regionali questo non è un indice di garantismo, cioè introduce una formula di garantismo maggiore rispetto allo stato attuale poi un'altra domanda, già che ci sono eh, è vero che ci sono dei, eh, diciamo, progetti scomodi per interesse nazionale come può essere il TAP come può essere ehm, il centro di stoccaggio dei rifiuti radioattivi a livello nazionale ma se deleghiamo troppo potere a livello locale, cioè personalmente neanch'io vorrei che il TAP mi passasse sotto casa o avere uno stoccaggio a un chilometro, ma delegando troppo potere locale a questo tipo di decisioni non si rischia un impasse e quindi di spendere troppo per smaltire rifiuti all'estero, magari in stati del eh, terzo mondo, meno diritti, o bloccare progetti che possono essere poi se ne può discutere però di interesse nazionale come il TAP. Grazie mille. Altre domande? Okay. Andiamo al no, poi al sì. Allora, eh, prima rispondo sul pareggio di bilancio rapidamente. Io sono convinto che invece bisognava modificare quel passaggio e sono convinto che non si, la scelta non sia tra fare debito incondizionato, sprecando soldi, ma sia necessario poter avere una leva che già oggi noi abbiamo molto meno grazie al fatto che abbiamo la Banca Centrale Europea che praticamente ci detta la linea. Questa è una mia valutazione personale e anche una valutazione probabilmente del Movimento 5 Stelle. Io credo che i soldi ci sono, ma vengono sempre utilizzati male. E per collegarmi a quello che veniva detto prima, vi ho fatto l'esempio, vi ricordate prima dell'autostrada, perché era il famoso discorso della competenza che viene centralizzata. Sempre sul tema energie, a Lodi governo e regioni hanno autorizzato il più grosso stoccaggio di gas sul territorio nazionale. Io inizialmente tra l'altro ero anche molto contento della cosa, cioè nella mia ignoranza sul tema, dissi ah che bella cosa, era intelligente, si utilizzava un vecchio sito di stoccaggio gas che, dal quale diciamo, veniva tirato fuori il gas, oggi cosa, cosa viene fatto? Siccome durante l'estate noi abbiamo delle tariffe fisse con l'Eni, quindi paghiamo comunque quella cifra per avere del gas, lo si stocca e poi quando c'è un picco di domanda lo si ha già qua senza dover ricorrere, cioè a me sulla carta sembrava una cosa intelligente, quindi ero anche favorevolmente d'accordo ed erano d'accordo sia regione che stato, poi cosa è successo? Che i cittadini e i professori eh, ci hanno spiegato quali sono i rischi di pompare sottoterra del gas, perché è un conto se è naturalmente lì presente e noi lo estraiamo, ma se noi lo pompiamo sottoterra, poi lo tiriamo fuori, poi lo ripompiamo, noi sottoponiamo il territorio a delle sollecitazioni che possono essere dannose, anche perché l'area di Lodi sotto il quale c'è questo sito è veramente grande. Allora, depauperare gli enti territoriali di una voce in capitolo su questo tema non vuol dire... Eh, bloccare un'infrastruttura un perché ripeto è stata autorizzata, sta andando avanti, il governo Renzi ha autorizzato addirittura la, la, la partenza dei lavori quindi sta andando avanti, il problema è togliere voce in capitolo ai cittadini e alle autorità locali perché tu ti troverai un domani a votare il sindaco, il consigliere regionale che praticamente lì potranno mettersi a fianco a te a urlare quanto è brutto e cattivo l'altro ma non avranno una leva in mano che poi ripeto può anche essere giusto in una visione centralista, io questo non lo contesto, io non lo condivido, quindi l'esempio del TAP io te lo riporto su quello che conosco meglio che è la Lombardia, per quello ti ho fatto un esempio che abbiamo su questo territorio, su, per quanto riguarda le garanzie... Noi oggi abbiamo delle garanzie all'interno del Senato e della Camera per le riforme costituzionali, tant'è vero che sono state fatte maggioranze trasversali per poter approvare questa riforma, tant'è vero che è diventato il mercato delle vacche per approvare questa riforma, perché se non c'era il gruppo di Verdini che nessuno ha eletto, che è un conglomerato di persone, non passava la riforma, non passava, quindi le garanzie che oggi ci sono da sole non hanno perlomeno permesso di fare un'approvazione di una riforma costituzionale senza passare dal voto referendario un domani io ho fatto l'esempio nel 2018 perché è più facile chiaramente fare le simulazioni di come sarà il senato nel 2018 rispetto a quando, come sarà il senato nel 2025 no? io ho fatto l'esempio dei 5 stelle che vincono col 90% che io non mi auguro succeda perché sarebbe un disastro perché non sarebbe il 90% immaginate cosa significa no? però era per far capire che la volontà popolare viene schiacciata, o perlomeno non può essere rappresentata a pieno. Questo è il concetto. Perché se si andasse con un Movimento 5 Stelle che vince le elezioni con una maggioranza equilibrata, per poter inserire il vincolo di mandato hai comunque bisogno dei due terzi dei. Dei, dei voti, se vuoi approvarla solo in Camera e Senato, però a quel punto cosa potrebbe fare una forza politica che governa? Potrebbe approvarla col 51% e dar poi la parola ai cittadini su un tema così importante, senza basarsi sui sondaggi che già dicono che il 90% degli italiani ad oggi è favorevole a, a questa posizione, cioè è una diversa riorganizzazione della, dello Stato, che può essere positiva o negativa, io sono convinto che se è fatta questa riforma è una scarpa e una ciabatta, cioè hanno provato a prendere ispirazione da una riorganizzazione guardando gli stati esteri, con i risultati però di fare un mix che non funziona, la stessa cosa che è stata fatta per esempio per le comunicazioni IVA che adesso bisognerà fare nel prossimo anno per le piccole e medie imprese, hai cioè, visto, e per tutte le aziende, chiaramente anche le grandi, ma le piccole e medie avranno un po' più di difficoltà, no? cioè tu prendi ispirazione da degli altri stati, come la Germania, però poi ti dimentichi un passaggio, cioè faccio un esempio stupido, quando in Germania tu mandi la dichiarazione IVA trimestrale, se sei a credito lo Stato ti paga subito, perché questo aiuta le imprese sugli aspetti finanziari per funzionare. Se tu sei in Italia e sei a credito, i soldi li ricevi fra due anni, tu mi stai semplicemente caricando di nuove rotture di scatole, balzelli, burocrazia, fai guadagnare i commercialisti, io lo dico contro il mio interesse perché alla fine è, è una roba veramente superflua, e non stai dando il vantaggio per i cittadini. Quindi tu prendi spunto semplicemente per fare una lotta bieca all'evasione fiscale sulla carta e poi non hai le risorse per fare un'aggromorazione di, di dati. Quindi se tu prendi l'esempio da qualcuno, poi devi guardare la visione complessiva del, del, del funzionamento dell'altro Stato e devi declinarlo su base nazionale. È come se noi volessimo copiare come funziona la Svizzera e riportarla in Italia. Tu capisci che in Svizzera su 7 milioni di abitanti certe dinamiche funzionano come la dichiarazione precompilata, no? per esempio, che immagina la complessità di trasmettere le dichiarazioni precompilate oggi in Italia. No? Allora questo è il nostro modo di ragionare, se bisogna prendere spunto si può anche ragionare, ma bisogna poi calarlo in maniera intelligente. E quello che invece io ritengo è che è stata fatta in maniera sbagliata, dando priorità a degli aspetti comunicativi della riforma, perché se volevano abolire solo il CNEL, con quattro votazioni lo abolivano. Se avessero voluto fare l'inserimento della democrazia diretta, trovando delle mediazioni e volevano fare solo quella, lo si, aboliva senza, cioè lo si modificava senza problemi con i due terzi del Parlamento. Chiudo con un altro esempio per farti capire le garanzie. No? Il governo avrà il famoso discorso di chiedere il voto a data certa. Ma ti faccio un esempio. Perché serve il voto a data certa entro 70 giorni se io sono il governo? Ho una legge con una maggioranza stabile, perché ho preso una maggioranza, ho preso il premio di maggioranza, la Camera ho la mia maggioranza tranquilla col mio partito, posso votarla anche in 20 giorni la legge? Perché? Se, se ho tanto la governabilità che serve, perché devo aspettare 70 giorni che il governo mi chiede, entro 70 giorni il voto a data certa? ho già la maggioranza, mi hai detto che mi rendi con la modifica della Costituzione governabile il Paese, cosa serve? Ti do una maggioranza con la quale puoi governare, evidentemente... La teoria è bellissima, poi nell'applicazione capisci che c'è qualche problema. E un'altra riflessione, che poi qui vorrei sentire cosa ne pensa il senatore, perché mi piacerebbe proprio, mentre fa il selfie, ti <ride> faccio avvicinare, che sennò sembra la sala mezza vuota. E di Battista ci insegna queste cose. Ah, l'ha studiato. Non come faccio Battista. Non come di Battista, il miglior comunicatore politico in Italia. No, la, al di là di tutto, una riflessione. Noi stiamo già studiando come si potrà fare... Cioè i vari scenari, no? se vince il sì, se vince il no, se governiamo, se siamo in opposizione, no? E ti faccio un esempio, ci siamo posti questo quesito. Domani il governo dice, riforma approvata, il governo dice vogliamo il voto a data certa di questo provvedimento. Siamo i 5 stelle che governiamo, no? Il famoso 90%. Vogliamo il voto a data certa, già lì mi domando, scusami, ma perché devo chiedere il voto a data certa se già governo il Parlamento? Se è una legge che è condivisa, la si approva in 20 giorni. Sto su questo, cosa succede? Che al 45 giorno giorno, al 50 giorno, il Senato... Dove noi non abbiamo una maggioranza, un terzo del Senato richiama la legge e ha diritto a richiamarla per 40-45 giorni. E infatti, adesso gli ho chiesto se questa mi risponde: no? è un quesito, almeno utilizziamo. Allora ho detto, ma se lo richiama e lo può tenere 40 giorni e mi sfora i 70 giorni, qual è la che ha priorità? È una domanda, davvero, a cui questa ho colto io l'occasione, no? Perché siccome si stiamo preparando a capire come potrebbero fermarci se governiamo per evitare di fare figuracce, perché noi abbiamo bisogno del vincolo di mandato come 5 stelle. Noi ne abbiamo bisogno. Perché siccome abbiamo due mandati al contrario degli altri, al secondo mandato quanti obiettori di coscienza ci troveremmo nelle nostre file? Capite che è un, è, un, è un ragionamento che sto condividendo in maniera trasparente. Se noi andiamo a governare, quanti dei nostri che sono al secondo mandato, che quindi non devono più farsi rileggere, si pongono il problema di coscienza alla Civati e mi dicono, ciao, visto che non avete approvato proprio questo emendamento per il mio territorio, io me ne vado? E noi se vogliamo approvare il vinco di mandato non lo possiamo fare. Perché anche se abbiamo stravinto, il Senato ce lo blocca. Perché sarà preconcetto, no? Perché è una cosa che ha buon senso, diciamo, per la maggioranza del Senato. Ma sono certo che diventerebbe un ostruzionismo politico. Grazie. Una domanda, questa è la no, non... Ma guarda, parto dalla questione dei rifiuti, perché poi c'è la teoria e poi c'è la pratica. Eh, io ho una qualche idea anch'io delle cose che non funzionano in Italia, eh, cerco di lavorare al meglio, ma so benissimo che non c'è eh, il colpevole o i colpevoli. Un paese e lo stato della democrazia, dell'economia, della civiltà di un paese dipende un po' da tutti noi. No? Dare l'illusione che adesso arrivo io, come ha fatto Berlusconi, come adesso magari fa Grillo, adesso arriviamo noi che siamo migliori e, e, e sistemiamo tutte le cose. Questo è un modo di argomentare che a me personalmente non, non convince perché il modo di argomentare è morto Fidel Castro, eh, eh, siamo, rendiamo tutti omaggio a un grande del Novecento ma eh, rendiamo omaggio anche a un grande dittatore no? che adesso mo, arrivo io e metto in galera gli omosessuali e, e, e eh, faccio tante cose e vado dritto al punto. Eh, realtà, la realtà è una cosa un po' più complicata. Sì, no, no, no, no, ho detto rendiamo omaggio a uno che però era anche, ed è stato un dittatore, eh, chi ha conosciuto, chi ha conosciuto, chi ha conosciuto eh, gli esuli cubani sa cosa significa avere la libertà o no, avere un governo che funziona, che ti dà la sanità magari alla scuola più che negli altri paesi ma che ti nega la libertà. Ora, da questo punto di vista però, poi c'è il dire e il fare, io adesso sono, ma, ma non, non lo dico, ti giuro che non lo dico con intento polemico, si parlava di rifiuti, eh, adesso io sono, vorrei capire cosa vuole fare il sindaco di Roma, la città dove io produco più rifiuti perché è quella dove passo più tempo eh, e ci pago tutte le tasse, da inquilino, da, la tasi, da inquilino pago pago la mia tassa sui rifiuti naturalmente, eh, sì, anche, anche, sui rifiuti, anche sui rifiuti e sono quindi curioso di capire, eh, di capire come risolverà il problema, oltre che di tenersi tutti quelli che lavoravano prima, giustamente perché arrivi poi ti tieni quella che lavorava prima con quelli che hanno distrutto Roma perché devi tenerti qualcuno che conosca il mestiere. Il problema è che i rifiuti non vanno nel terzo mondo, chi è che l'ha detto? Ecco. Il problema è che i rifiuti da Roma, avendo deciso di chiudere le discariche, eccetera, non volendo fare i termovalorizzatori, eccetera, eccetera, da Napoli e da Roma i rifiuti magari un po' vanno a Brescia e in qualche altra parte del nord dove giustamente per i bresciani eh, fanno fatturato che va a diminuire eh, usando i loro termo, termovalorizzatori. Ma l'altra parte va ormai, non vanno più in quello che tu hai definito il terzo mondo, ma magari vanno in Germania o addirittura eh, o ancora più a nord. Quindi in paesi attentissimi più dell'Italia tradizionalmente alla qualità dell'ambiente, al coinvolgimento delle popolazioni nelle decisioni, eppure... Paesi che hanno saputo fare anche eh, i termovalorizzatori in Austria o, o dalle altre parti, quindi è possibile se i professori, i cittadini e i politici tutti quanti assieme, se si decide di giocare insieme non a chi eh, riesce a far più casino, perché ci sono paesi dove, lo ripeto, la democrazia è rispettata, dove il coinvolgimento delle popolazioni nella decisione che ci, che ci deve essere, ci sarà sempre, ci saranno le conferenze dei servizi, eccetera. non è vero che non si ascoltano, dove poi alla fine però tutto è fatto per avere una decisione e sui rifiuti è, è clamorosa la situazione italiana, è clamorosa, ci sono posti come Brescia, tanto per citarne uno vicino, dove hanno fatto impianti di termovalorizzazione oltre che di eh, differenziazione eccetera eccetera ci sono posti dove non si riesce a fare niente Adesso eh, io il caso del eh, avevo seguito anch'io il caso eh, l'odigiano dell'utilizzo dei vecchi giacimenti di gas come stoccaggio eh, non, non, non ho sentito i professori che erano contrari sicuramente ci sono perché qualsiasi cosa fa ha un profilo di rischio però poi la decisione va presa Sì, sì, ma il problema, il problema non è che tu devi prevaricare, il problema è che ci devono essere a un certo punto espletate tutte le procedure, non si può dire beh allora non lo facciamo, ci vuole la possibilità che si prenda una decisione. E questo è il punto da questo punto di vista della nuova Costituzione. Sulla data certa, se non sbaglio, ma siccome non faccio il costituzionalista di mestiere, il, non il richiamo, mentre se tu approvi una legge a data certa, i tempi che non sono di richiamo ma che sono di valutazione del Senato si dimezzano, non, non vorrei sbagliare mai così. Quindi tu hai i 70 giorni, il tempo che il Senato ha per fare le sue osservazioni si dimezza. No, ma il problema è quando il Senato con un terzo dei senatori può richiamare la legge per 40 giorni per poi rimandarla indietro. I tempi si dimezzano ma dopo l'approvazione non durante, Però, Insomma, facciamo una verifica, ma è, quel, è quello il punto. Il, la, la previsione... Ecco, no, volevo dire questa cosa però. L'idea che se tu c'hai la maggioranza fai tutto, dal mio punto di vista, forse sarà un vecchio liberale, è esattamente quello che non ci deve essere nei parlamenti che devono preservare la libertà innanzitutto. Perché se no, se tu vai in Russia o, ahimè, adesso anche in Turchia, eh, loro hanno vincolo di mandato, data certa, fanno tutto e tutti stanno zitti, per cui tu che oggi hai giustamente e con onestà intellettuale evidenziato le cose perfino sulla Costituzione su cui il Movimento 5 Stelle sta facendo una battaglia epocale anche oggi pomeriggio anche se non ho capito come è andata la manifestazione tu giustamente hai detto io su questo dissento e non mi hanno ancora espulso e io spero che non ti espellano mai perché dissenti quindi l'idea che se uno alla maggioranza fa tutto che è un po' quella che aveva Berlusconi che aveva anche idee buone ma c'aveva questa idea del Parlamento che mandi il tuo amministratore delegato e vota solo il capogruppo per fortuna le democrazie non funzionano così anche nei consigli comunali dove il sindaco ha la maggioranza ma se vuoi fare una cosa che non convince i consiglieri regionali, viva Dio i consiglieri regionali perché devono difendere l'ambiente o il sociale o qualsiasi altra cosa, ti votano contro quindi la data certa si sposa con la libertà dei parlamentari e che soprattutto con la libertà dei parlamentari di opposizione, perché finché il Parlamento è un Parlamento e non è la Camera di, eh, dei fasci e delle corporazioni che ratifica le decisioni del Capo, le opposizioni, io oggi sono al Governo, ma eh, diciamo distinto radicale sono un oppositore, ho passato eh, tempo all'opposizione parlamentare, le opposizioni faranno di tutto se lo ritengono come, stava, come ha fatto il 5 Stelle, giustamente per la legge elettorale, per la legge costituzionale, perfino per le unioni civili, le opposizioni fanno quello che devono fare, cioè di opporsi all'approvazione delle leggi e anche delle leggi del governo. La data certa significa che il governo non dovrà più usare in modo sbagliato i decreti legge e la fiducia, e il Presidente della Repubblica finalmente potrà dire no a governo, non fai il decreto legge su questo. Oggi i Presidenti della Repubblica alla fine si arrendono perché l'alibi del fatto che se non faccio il decreto legge non, non, non riesco a fare in tempo a fare una legge che serve al mio programma di governo, non è più un alibi ma è la realtà. Quindi legge data certa significa che a un certo punto il Parlamento vota o a favore o contro allora. In una versione il Parlamento avrebbe dovuto votare a favore o contro il disegno di legge del, nel testo del governo, oppure nel testo approvato dal governo. Oggi abbiamo ancora di più, secondo me troppo, ma comunque, abbiamo ancora di più reso meno pesante questa data certa, perché il Parlamento si impegna a votare entro 70 giorni, nel testo che lo stesso Parlamento avrà potuto modificare secondo le regole solite, cioè con gli emendamenti approvati a maggioranza. A me sembra una misura razionale, ragionevole. E non è vero che se tu hai la maggioranza in Parlamento puoi fare tutto quello che vuoi. Quello è, sono altri parlamenti, non voglio dire la Corea del Nord. Tu in un Parlamento di persone libere, come devono rimanere i parlamentari, e a me spiace quando vedo le espulsioni, le cose, in un Parlamento di persone libere sono le regole che danno certezza, non il fatto che uno non è più libero anche di cambiare idea, è, è impopolare, è impopolare, e io lo dico e lo rivendico, rivendico una cosa impopolare, io rivendico la libertà dei parlamentari e dei consiglieri comunali anche di votare contro il loro capo partito, contro il loro sindaco e contro il loro presidente del Consiglio. Però dobbiamo mettere delle regole che consentano al presidente del Consiglio e al governo di governare. La data certa è questa, non conculca la libertà, perché puoi votare no, puoi votare un testo diverso, però ti impegni semplicemente entro 70 giorni a votare. Una cosa sulla rapida. No, io ci tengo a sottolineare una cosa: il vincolo di mandato non è to-cure. Io sono un consigliere regionale, ho preso un impegno su un programma elettorale regionale, quindi io do un parere mio personale su una riforma costituzionale da cittadino eletto nelle istituzioni e sono libero di dire quello che penso. Io ripeto, poi eh, i ragazzi del 5 Stelle di qua mi conoscono, io sono anche uno che va dentro a farsi a rispettare, la... sono un po' a rompipalle. No? Però un conto è. Io ho preso un impegno con i cittadini che siamo contro gli inceneritori e nelle istituzioni io mantengo quell'impegno. Un conto è, sull'Unione Civile i 5 Stelle non avevano niente nel programma elettorale e a un certo punto si è lasciata libertà eh, alla coscienza personale, no? è stata fatta questo tipo di operazione, giusto? Perché hanno fatto una scelta loro, io non entro in merito, non mi sostituisco a loro. Il problema è che i parlamentari sono liberi. Di muoversi, ma il rispetto del. quante volte esistono la possibilità di fare un voto in dissenso dal gruppo? Esiste? Non è morto nessuno. Ma se io dico che sono contro gli inceneritori e poi voto a favore di un inceneritore, beh, non sto rispettando l'impegno elettorale, credo, eh. Cioè, non stiamo parlando di una cosa da poco secondo me, perché poi il vincolo di mandato serve a quello, sul programma, non sul partito, noi questo è quello che vogliamo, nessuno ha detto che il vincolo è sul partito, sul capo politico, è sul programma, perché se hai preso un impegno con i cittadini quello rispetti. Poi prima di... <coughs> Scusate che mi avevo preso appunti perché... Inceneritori, tema ambientale. Qual è il problema? In Regione Lombardia tutti all'unanimità nel 2013 abbiamo votato la mozione dei 5 Stelle, ma l'hanno votata tutti, per la progressiva dismissione degli inceneritori. La progressiva dismissione vuol dire che non li chiudo tutti domani mattina, perché non si può fare. Però piano piano, siccome i Lombardi stanno migliorando l'efficienza della loro raccolta rifiuti, siccome paghiamo una, tasse, paghiamo una marea di tasse sui rifiuti, stiamo facendo la differenziata sempre meglio, diminuiamo il numero di indifferenziato che mandiamo all'incenerimento... In una politica virtuosa è chiaro che io devo andare in quella direzione, quindi più il mio, eh, i miei concittadini migliorano, meno indifferenziato fanno, piano piano vado a chiudere un inceneritore alla volta, partendo dai più obsoleti per poi finire sugli altri. E allora cosa viene deciso dal governo? Questa è una visione condivisa a livello regionale, quindi non è una questione politica di un partito. Poi cosa succede? Dal governo, con eh, Letta, presidente Letta, ci dicono praticamente che le nostre decisioni non contano nulla, perché a un certo punto noi dobbiamo prenderci i rifiuti delle altre regioni. E non è una questione di leghismo, è una questione che alla fine se tu lasci ai cittadini che non rispettano e che non lavorano per diventare virtuosi, la via d'uscita dove non gli cambia la vita, anzi cacchi degli altri, tu non stai trasformando i tuoi cittadini in cittadini virtuosi che vogliono cercare di migliorarsi ma gli stai dando la via d'uscita per dire chi se ne frega anche se buttiamo i sacchetti giù dalla finestra tanto va da qualche parte e qualcuno risolve il problema cioè se siamo una comunità dobbiamo tutti indirizzarci verso questo tipo di visione del paese secondo noi Virginia avrà le sue valutazioni la Raggi farà quello che deve però io ripeto noi qua abbiamo 13 inceneritori 13 inceneritori che al momento sono la metà in perdita perché i cittadini lombardi non gli stanno più dando indifferenziata perché i comuni lavorano per aumentare la differenziata e i comuni da un lato. Non, non diminuiscono le tasse dell'Atari perché altrimenti hanno subito i tagli finanziari del, de del governo centrale e l'Atari gli serve per ricoprire le spese perché lo sappiamo benissimo che funziona i cittadini prendono pure la multa se sbagliano la differenziata, pagano le tasse per far funzionare gli inceneritori che sono in perdita per coprire i buchi, voglio dire cioè, in un'ottica di Stato federale questa roba sarebbe intollerabile no? se a Roma non riescono a portare i rifiuti perché attualmente i romani non stanno riuscendo a fare una differenziata corretta e li mandino da un'altra parte io non ho capito, cioè capisci che è un concetto di efficienza del nostro sistema. Poi, sul vincolo di mandato, e chiudo perché è un tema a me molto caro, possibile che lei è stato eletto con Forza Italia, no, il PDL, e poi è diventato con Fratelli d'Italia, um, come si chiamava, perdono, che ogni volta mi dimentico, eh? Eh, quello con Fini, quando hanno litigato con Fini, come si chiamava, tanta partiti, com'era? Futuro e libertà, giusto? Futura libertà è stato, no? quindi ci siamo candidati con un partito, poi una volta le istituzioni cambiamo idee, confini, litighiamo con Berlusconi e andiamo in futura libertà, poi votiamo la legge Fornero, poi decidiamo di candidarci con Monti, oggi siamo, siamo nel gruppo misto perché si è sciolto il gruppo Monti, quindi non per colpa sua ma per colpa di altri che hanno deciso di fare intransfughi transfughi alla, alla Scillipoti, posso non condividere questo approccio? È legittimo? Nessuno mi ha, ha mai leso la mia libertà di espressione in consiglio regionale, mai nessuno mi ha mai telefonato dicendomi Stefano devi votare così, mai sul mio programma elettorale sì, voto continuamente mi... è, no. è, è un po' diverso è un po' diverso i senatori nostri e hanno fatto delle altre operazioni una per gli magari un fosse una società per azioni è innanzitutto un, SRL. No, una SRL. È un... Una SRL che è in perdita e poi non è da un SRL lo sa meglio di me senatore poi da se dobbiamo raccontare eh, non telefonava a dire cosa telefonate. bisognava fare vuoi che ti dica quello che dicono? Assolutamente. Visto puoi, che la metti, dirlo, visto puoi dirlo, visto che la puoi dirlo: cacciata, puoi dir, ma, no, chi eh, ha eh, citato sì, la Raggi, no. non sono stato io, puoi dirlo no, tranquillamente, no, liberamente, dicendo su, anche chi sono. Ma certo, innanzitutto, sugli inceneritori. Io però divento idrofobo a un certo punto, perché bla bla bla bla, abbiamo due sindaci importanti, Uno, il primo sindaco eletto di 5 Stelle è stato eletto dicendo che non faceva l'inceneritore, Pizzarotti, e l'ha fatto. Giustamente, lo eh, non male, non ha sta eh, è, è stato eletto dicendo che lo bloccava e eh. giustamente non l'ha bloccato. Se non si era informato prima del fatto che, Stava promettendo una cosa che non poteva fare, è un problema suo, e la Raggi, non fa altro, non decide nulla e chiude le discariche. La, la differenziata a Roma è un casino. Marino ci aveva provato. e Dopodiché è facile dire ah, perché qui perché noi, perché su, perché giù. Io sto ai fatti, in sei mesi I non fatti... sono ancora riusciti a migliorare la no, Lei è l'unica cosa che... No, no, no, non sto parlando della differenziata, sto parlando delle discariche. So, sto parlando della decisione sulle scariche e sui rifiuti, eh? ho capito, Dopodiché tu dici noi lombardi non vogliamo i rifiuti del go, governo cattivo che dice che se a Roma non riescono a prendere una decisione forse piuttosto che sversarli in mare è meglio dire visto che la Lombardia ha una capacità di smaltimento dei rifiuti Avanzata e visto che la Lombardia nel frattempo sta, fa sta facendo passi avanti forse è meglio che i rifiuti vengano smaltiti in Italia piuttosto che buttare dei soldi per, per portarli fuori, però questi sono i due casi. Dopodiché visto che la butto in cacciara io la mia storia politica la rivendico dalla A alla Z. Se tu riesci a trovare se tu riesci. Dopodiché fra dieci anni vedremo la tua, perché questa cosa dei due mandati sono pronto a scommettere su quanti mandati farà Di Maio e quanti mandati farà di Battista. Ma ci sarà sicuramente una ragione una ragione di interesse nazionale per cui faranno il terzo mandato. Come c'è una ragione di interesse nazionale, di questi che mi fanno la morale dalla mattina alla sera. Io sono stato eletto parlamentare no, questi ho detto non tu, sono stato eletto parlamentare europeo ho fatto un mutuo da 500 milioni di lire per finanziare non delle piccole imprese per comprarmi il voto degli italiani ma per finanziare le attività del partito radicale per la libertà e i diritti umani nel mondo non, non, non ne faccio una ragione e, e così ho continuato a fare capito? dopodiché vado a vedere gli scontrini di questi che ci fanno la morale e ci hanno gli scontrini dove spendono più di tutti gli altri quindi a me sta storia che ci sono quelli buoni, bravi e che non guadagnano e che dopo di che fanno la morale. Quando io incontro i tuoi colleghi parlamentari, onestà, onestà, e gli dico sempre, ok, siamo onesti in due, passiamo al punto successivo comunque io rivendico no visto che ne hai parlato, io rivendico tutta la mia storia politica se trovi, se trovi la cosa che per me è più importante io sono nato antiproibizionista, sto rifacendo antiproib continuo a fare l'antiproibizionista sulla cannabis per esempio sono nato per politicamente per fare le leggi sulle unioni civili degli omosessuali e per i diritti degli omosessuali e continuo a fare quello, sono nato europeista e continuo a fare l'europeista quindi non mi vergogno di niente, tu puoi prendere in giro con questa cosa del vincolo di mandato che vale per tutti tranne che per i gridini che vengono espulsi direttamente se hanno idee diverse dalle tue, io rivendico di avere una volta nella mia vita cambiato gruppo parlamentare, una volta per ragioni politiche evidenti perché rivendico la mia libertà, rivendico di essere stato eletto con Berlusconi per fare delle cose liberali, rivendico il fatto di essermi opposto quando le cose liberali non venivano fatte e le uniche cose che venivano fatte erano quelle eh, leghiste. Cioè, io lo rivendico, dopodiché mi giudicheranno, mi eh, rieleggeranno, non rieleggeranno. Io preferisco questa politica, della gente che rivendica le idee, che rivendica i propri comportamenti, non che si nasconde dietro la disciplina di partito col vincolo di mandato in Costituzione, se questo è il problema, se questa è la discussione. Poi dopodiché ti auguro, a differenza dei due terzi dei senatori dei 5 Stelle, miei colleghi che se ne sono andati, e non sto a dire se sono andati migliori, o peggiori, quelli che prima di fare politica facevano delle cose importanti o no, lascio perdere tutto questo. A me, un partito gestito in quel modo lì, con alla fine della catena decisionale una SRL. A me non sembra un modello che ti possa consentire di fare degli attacchi personali. Sì, io mi sono candidato in un partito e me ne sono andato, hai capito? Quindi la morale e poi da. Ma dopo sei mesi si è candidato con un altro ancora. No, sono d'accordo, però dico. Se... Ma questa è parte del confronto politico. Ma no, parte del confronto politico, se, se, uno di, mi su, i toni. se uno alla fine di, una, di, di, di, di un confronto sul merito eh, sente il bisogno di fare un attacco personale e politico, io alla fine reagisco. Ha parlato di vincolo di, mandato ho, a, di vincolo mandato, ho fatto un esempio. Ma io ho parlato di vincolo di mandato sul piano costituzionale, spiegandoti perché io non sono d'accordo. Su, Ho detto perché io non sono d'accordo sul vincolo di mandato che non c'è in Gran Bretagna, ovviamente, culla della liberal democrazia. Dopodiché, eh, scusate, eh, chiudo qua: se uno tira in ballo per delegittimare l'idea eh, strumentalmente un attacco personale, io sono fatto così, reagisco, reagisco, non vado all'attacco. Eh, direi, ci sono altre domande o se no possiamo andare all'appello no, al voto e... E... A a no. io non vi invito a votare no io vi invito ad andare a verificare tutto quello che vi abbiamo detto di non fidarvi di noi di andare a verificare la riforma leggerla, farvi una vostra idea e cercare di informare il più possibile i cittadini perché oggi noi abbiamo bisogno la mia posizione è chiaramente quella di eh, del no e mi auguro che voi da qui, eh, usciti da qui eh, possiate condividerla, però assolutamente io, per me è più importante che i cittadini si informino e cerchino di aiutarci a aumentare la partecipazione perché oggi le persone partono sconfitte, dicono che tanto non cambia mai nulla, non si mettono in gioco e noi dobbiamo assolutamente per un interesse che abbiamo condiviso cercare di cambiare e invertire rotta perché altrimenti la politica sarà fatta sempre dai peggiori, mentre noi dobbiamo cercare di far avvicinare alla politica il meglio che il nostro Paese ha da offrire, soprattutto in un'ottica di visione futuro. Grazie. Grazie mille. Ah, no, io invece <ride> invito, a votare sì. invito a votare sì perché penso che eh, sia una riforma che migliora l'assetto istituzionale e cost costituzionale e istituzionale, secondo me bisognava fare anche altre cose, aumentare i poteri del, del, del governo, e del Presidente del Consiglio, non sono state fatte perché bisognava eh, trovare una maggioranza, si è cercato di trovarla il più ampia possibile, è quella che si è trovata, un pezzo di maggioranza se n'è andata, poi eh, ci sono persone che hanno votato per sei volte la legge e poi adesso fanno la campagna per il no, è libero, io non penso, gli elettori giudicheranno ma non è che c'è il vincolo di mandato, quindi hanno deciso per ragioni politiche più complessive. Credo che sia un passo avanti, eh, credo che altrimenti buttiamo come minimo dieci anni e poi ci ritroveremo, io non farò più questo mestiere, ma ci ritroveremo come oggi succede, ah, era meglio la riforma di Calderoli, ok hai votato contro, poi fra dieci anni si troviamo qualcosa, era meglio la riforma della Boschi e nel frattempo non si cambia. Il Paese va avanti lo stesso, naturalmente, bene o male, a secondo delle decisioni politiche, dei governi, di quello che fanno gli imprenditori, i singoli cittadini, eccetera, eccetera, se fanno bene la differenziata o no. Io credo che sarà un, un salto di qualità positivo eh, la nuova Costituzione. E soprattutto quello che io dico è andiamo al voto sulla nuova Costituzione. Poi se uno è convinto che è spaventato dalle, dalle, dalle modifiche, o pensa che non ci sia modo di avere una Costituzione migliore di quella attuale, può votare no. L'invito che io faccio però è a votare sulla Costituzione, perché se uno ha come obiettivo quello di, mandare a casa Renzi, ripeto, insomma, è una questione di mesi, nel senso che saranno 14 mesi al massimo eh, e poi si vota per le politiche. E io penso che sia anche interesse del Paese, più in generale, verso l'esterno, visto che anche da un punto di vista economico eh, ci giochiamo la partita dai turisti che vengono in Valtellina a, a, al vino esportato, soprattutto all'estero, sia meglio dare l'idea che il governo si cambia al momento elettorale e non eh, dicendo come magari qualcuno spera il quattro sera se il referendum... Se nel referendum dovesse vincere no adesso va a casa Renzi. Può darsi che succeda, credo che ci sia poco da guadagnare per nessuno. Dopodiché se uno è convinto che la Costituzione è stata cambiata male o che è meglio tenere quella di prima vota no però se qualcuno si è convinto che forse questa riforma va nella direzione giusta e che se c'è so, qualche errore verrà corretto dopo allora mettiamo in cascina la nuova Costituzione e poi il giorno dopo ricominciamo a discutere politicamente viva Renzi, a Basso Renzi, viva Grillo, viva Salvini e via di questo passo però io voglio fare un ringraziamento particolare a Gioele e soprattutto a voi che avete resistito per tutto questo tempo mi, a, mi alzo io adesso alla fine per concludere dicendo che ringrazio innanzitutto i nostri ospiti eh, che si sono prestati a questo confronto, ma soprattutto ringrazio voi che avete, eh, reso, eh, avete legittimato questo confronto essendo presenti, essendo autenticamente cittadini e venendo ad ascoltare eh, un, le tematiche che abbiamo, eh, che abbiamo discusso, alla quale saremo chiamati a votare. Quindi grazie a tutti voi eh, per aver partecipato e per aver resistito strenuamente. Eh, tre ore grazie mille